Sono qui per chiederle aiuto. È una cacciatrice di fantasmi? Non si va a caccia di ciò che non esiste. Ma nel nostro caso esiste. Vogliamo andare a vedere? Rilevatore di campo magnetico. La carta è per le impronte. I fantasmi le lasciano? No, le lasciano quelli che fingono di esserlo. Chi c'è? Ci deve essere una spiegazione. Non vuoi aprire gli occhi? È dai vivi che devi guardarti, non dai morti. Chiudete le porte. Vieni terrorizzata e hai chiuso gli occhi, nella speranza che la paura svanisse. Ma non è così. Oddio, Spencer, c'è qualcuno. Allora, partiamo dalla metafonia. Che cos'è? Il cosiddetto fenomeno delle voci elettroniche. Che cosa succede? Succede che io prendo un registratore, eh, nel silenzio assoluto eh, dell'ambiente in cui mi trovo, eh, inizio a registrare. Di solito la registrazione va bene anche intorno a un minuto, un minuto e mezzo, è sufficiente. Faccio delle domande. nel riascolto, nell'ambiente eh, in cui non si è prodotto nessun rumore, al di fuori della tua voce che ha, ha un ha fatto delle domande eh, si dovrebbero captare eh, delle parole a volte sono sospiri, a volte sono borbotti, non si riesce a capire bene. Alcune persone si avvalgono di un'altra strumentazione, e cioè di un programma eh, del computer eh, per poter pulire diciamo il suono, rallentare per poter capire insomma, meglio quello che si viene detto. Vanno ad analizzare proprio la traccia audio eh, che sei andata a registrare. Eh, insomma, è un, è un lavoro, un lavoro che ti porta via veramente tanto tempo. Eh, ci sono alcune persone eh, che mi seguono, che questo lo fanno e lo fanno per i miei video e li ringrazio tantissimo. Drammertama, spero che si pronunci in questo modo, Drammertama e Amariximo. Amariximo, in realtà Laura Madrigali allora, lei eh, è riuscita a, eh, a, stupirmi, a stupirmi, perché eh, nei suoi commenti ci sono scritti eh, delle VP che lei ha, eh, diciamo, delle frasi che lei ha, ha percepito, che eh, vanno a toccare la mia sfera eh, personale. Mi ha colpito perché, uno perché lei non poteva saperne assolutissimamente nulla di, di, di quello che fa parte della mia vita privata e, e due perché eh, hanno, mh, coincidono straordinariamente con dei fatti e delle emozioni vissute mie. Laura, eh, mi ricordo di lei, il suo primo commento fu un commento che mi colpì molto e fu per um, un'indagine fatta tre mesi fa più o meno um, a un cimitero abbandonato in provincia di Milano uh, feci questo video uh, di notte, la parte diciamo dell'indagine di notte poi ci ritornai uh, di giorno uh, la settimana dopo più o meno uh, a portare dei fiori a queste tombe profanate uh, e lì Proprio in quel video eh, lei commentò e mi mandò un commento eh, lunghissimo eh, di tutto quello che lei aveva eh, percepito con il suo orecchio. Beh, insomma, di tutte queste frasi che sembravano proprio delle risposte senzienti a ciò che io chiedevo, a, a tutte le azioni, a tutte le, le cose che facevo in quel video, lei colpì eh, una frase che diceva «Goster, buon lavoro». A me colpì particolarmente la frase che dice «Il video a Laura glielo devi dare». E dopo che io ho valutato un po' Laura nel tempo, nel senso che la, la tenevo anche un pochino sott'occhio perché comunque eh, insomma, avevo già ammirato da subito il lavoro che lei stesse facendo, con il tempo questa frase, eh, dopo altre strane coincidenze, Uh, ha avuto un senso ha avuto un senso perché sono qui a dare questo video a Laura e stiamo parlando di tre mesi fa. Quindi ci sono state altre strane coincidenze? Sì, all'indagine uh, del castello di Landriano in provincia di Pavia uh, su questa indagine ci sono tre video sul canale, uh, comunque lascerò tutti i link in descrizione dei video che sto citando stasera. Uh, quindi parlavamo appunto del castello di Landriano in provincia di Pavia dunque quella sera dovevo assolutissimamente registrare per l'uscita eh, del video eh, prevista per il venerdì eh, avevo un grosso intoppo eh, da risolvere quella sera, proprio quella sera anche Alessandro aveva un impegno quindi eh, il mio grosso problema era in quel momento capire come avrei risolto con i bambini quindi fui costretta eh, a chiedere aiuto a mia madre perché uso il termine costretta costretta perché eh, diciamo che non lascio la mia terzogenita molto volentieri alla custodia di qualcun altro perché è quella che è da quando è nata ci ha dato un pochino di più eh, di, di pensieri ok? E, eh, quindi non è per una mancanza di fiducia o perché in questo caso perché non mi fidassi di mia madre, ma eh, per una questione di eh, responsabilità, non mi piace responsabilizzare qualcun altro e in quel caso si trattava eh, di mia madre. Vi lascio immaginare in che stato mentale ero eh, quella sera, chi è mamma me lo può, me lo può confermare assolutissimamente. Sono andata via con, eh, insomma, con la testa eh, sempre a casa di mia madre, no? Nello sperare che non succedesse nulla, ero un po' preoccupata, un po' mi sentivo in colpa di aver lasciato i, i bambini lì. Eh, insomma, giravano tutti questi strani pensieri nella mia testa. Cosa succede in quel video? Che eh, Laura lei segnala al nono minuto circa una frase che dice eh, ma stasera voleva restare a casa della madre. Al 9.16 sei una bella vergogna. Una madre che abbandona i propri figli. Una bella strana coincidenza direi. Altre? Sì, questa volta mi riferisco all'indagine fatta a l'ospedale abbandonato. Si tratta del primo video. La frase che eh, più mi ha toccata eh, è che mm, non ci ho dormito per giorni, nel senso che eh, ancora tuttora eh, faccio fatica a non pensarci. Eh, la frase in questione è mm, lei lo segnala al minuto 4.31, 4.32 circa e la frase è «ce l'hai sempre accanto, un uomo». Subito dopo, al minuto eh, circa 4.33, eh, la, fra la frase si completa, si completa con eh, «nella pace hai un figlio». E dico solo che se esistesse una pace, vorrei ci fossero tutte e due. Sono finite? No, non sono finite. Questa, però, Laura non c'entra. Personalmente sono riuscita io a catturare uh, Questa frase e l'avete vista anche in video perché l'ho sottolineata si sente abbastanza bene um, Stavo dicendo l'ultimo video è uh, Quello uscito di settimana scorsa uh, Sempre all'ospedale abbandonato Questa volta mi trovavo in un reparto che conosco molto bene uh, un po ci sono andata apposta perché uh, io faccio questo lo mostro a voi però eh, in realtà io stessa sto cercando delle delle risposte no? che penso e immagino siano un po eh, le risposte che vorrebbero avere tutti mi trovavo appunto in questo reparto che è il reparto di eh, malattie polmonari il reparto lo conoscevo benissimo perché in quel reparto eh, c'era stato ricoverato mio padre vado appositamente in quella parte diciamo del reparto dove sono stata eh, più male emotivamente eh, la finestra dove vedete che io chiudo la finestra la chiudo apposta eh, nel senso che avevo anche rabbia in quel momento eh, ho chiuso la finestra in gesto di rifiuto okay? eh, chiudo quella finestra perché quella finestra dava eh, a un altro terrazzo, uno l'avete visto, ce l'avevo praticamente alla mia sinistra con la porta eh, antipanico aperta. L'altro invece era un altro terrazzino dove c'era quella porta finestra che io sono andata a chiudere. Su quel terrazzino, eh, diciamo, lì ho sfogato tutte le mie emozioni, che a giorni erano erano un po' diciamo contrastanti, sì, un giorno erano positive, e un giorno erano negative, ma perché vi dico questo, altrimenti non capite. Mio padre si sottopone a un controllo eh, radiologico, mh, referto, eh, nodulo polmonare all'apice sinistro, a vetro eh, smerigliato, eh, di circa... Eh, mh, mh, 1,2 mm, in base a un altro controllo fatto di circa sei mesi prima, il nodulo risultava eh, cresciuto. Sicché sì il eh, medico curante dice: No, assolutamente. Adesso vi faccio la ricetta per una visita eh, dal pneumologo. Andiamo a questa prima visita. Sicché sì lui guarda questo referto e dice: No, no, no, qua dobbiamo fare un ricovero perché dobbiamo fare degli accertamenti comunque. Eh, cioè, insomma peccato proprio adesso dice che si stava riprendendo dal trapianto di rene eh, insomma ci fa capire in tutti i modi ci, ci chiede se aveva già avuto delle emorragie eh, insomma ci, ci fa capire in tutti i modi che mio padre da lì a poco non ci sarebbe più stato io ero scioccata ricordo che eh, Dopo un primo momento di salivazione zero e ehm, che non riuscivo neanche a guardare in faccia mio padre eh, perché non volevo mh, vedere forse patto che aveva avuto questa notizia sul, sul suo viso mh, mi ricordo che subito dopo mh, ho ragionato e ho detto ma cosa mi sta dicendo questo qua? Cioè così, si basa su un referto di vecchio di sei mesi e eh, senza nessun nuovo esame diagnostico sta dicendo questa cosa mio padre stava bene mio padre non aveva avuto uh, chissà che cosa a parte una, una, una bronchite e quindi na, na, il mio cervello subito in quel momento ha rifiutato questa cosa no? non ha voluto mh, accettare quello che stava dicendo questo medico e mio padre non l'ha presa benissimo non l'ha presa benissimo e infatti sono stati giorni interminabili, era il mese di luglio e lui non mangiava più, non parlava più, era perennemente accigliato, incazzato, era, insomma non ci potevi parlare, tu andavi lì ma facevi solo scena. Non riuscivo più a sostenere la situazione di vedere mio padre in quel modo eh, volevo che reagisse, ma eh, non avevo nessun elemento per potergli eh, nessuna parola e eh, nessun dato su cui basarmi per fargli vedere una speranza, no? Mio padre non la prese bene, non la prese bene e eh, c'erano tutti i segni per capire che mh, avrebbe fatto mh, qualche gesto estremo quel terrazzino erano, erano dei momenti notturni perché mio padre mi chiamava durante la notte in panico e quindi io correvo lì a dargli sostegno morale e passavamo la notte lì in quel terrazzino a parlare a convincerlo, ma guarda che non è così ma guarda stiamo scherzando cercavo di farlo ragionare cioè cercavo di fargli vedere dei dati um, Oggettivi, no? Tu stai bene, non hai neanche tosse, non hai insomma quelli che tutti potevano essere sintomi di un malato terminale ehm, a livello polmonare. diciamo ma cavoli, tu stai bene, non hai fatto un calo di peso eccessivo in poco tempo, non hai, non hai tosse, non, non hai nulla. Cioè, guardati allo specchio, ma secondo te ti, ti, ti sembri un malato terminale. Cioè, tutte queste cose, ecco, mi passavano le notti così. In me c'era proprio la cosa, non il rifiuto, ma io veramente dicevo ma questo qua non può essere, cioè io avevo veramente questa certezza dentro di me, però poi ragionavo e dicevo ma io non ho nessun dato oggettivo per poter dire, quindi c'è anche la paura di illuderlo, no? E per questo c'erano queste emozioni contrastanti, no? Um, sicché sì un giorno mi stufo decido di parlare di scavalcare il medico valeva zero eh, e per fortuna i medici non sono tutti così ehm, decido di parlare con il primario gli racconto la situazione che era avvenuta, e gli racconto soprattutto lo stato d'animo di mio padre perché avevo veramente paura io andavo a letto io tornavo a casa uno non ci volevo tornare a casa eh, due non dormivo perché sapevo che lui mi, avesse, lui mi, avrebbe, mi avrebbe chiamato quindi non riuscivo a dormire mm, e quindi vi spiego tutta questa situazione e il medico era basito, non sapeva più come prendermi eh, e dicendo, mi rassicurava, comunque mi aveva rassicurato, no, guardi, magari il medico ha preso in considerazione questa cosa perché magari il papà è più soggetto da venere, eh, dice ma noi non abbiamo nessuna certezza che sia quello, dice anche nel caso in cui fosse quello la situazione è veramente recuperabile. Sì che io prendo un, un pochino di coraggio in più, no? dice, un qual, un, un, ho pensato, vabbè, un qualche dato oggettivo ce l'ho, quindi rimarcavo questa cosa con mio padre per farlo riprendere, lui pensava che lo prendesse in giro non ci credeva più insomma lui non ci ha creduto finché non è stato dimesso il giorno era se non mi sbaglio intorno al 27 di luglio il giorno io lo vado a prendere in ospedale e lo porto direttamente uh, in stazione dove avrebbe preso il treno che lo portava a fare le sue belle vacanze uh, beh lui era al mare è arrivata la il referto, l'ultimo referto che si aspettava, quello più importante, e dell'esito negativo tutto questo che vi ho raccontato è per farvi capire quella specifica frase che è uscita fuori, che avete sentito tutti. Terrore, avvertilo, tuo papà. Ehm... era come se eh, qualcosa eh, come se, quella, come se quella situazione fosse tornata indietro e che quindi ci vedeva vivere quella situazione e un qualcosa ha interagito mh, dicendomi nella situazione in cui avevo vissuto, quindi come se quella scena si stesse ripetendo e qualcosa mi dava un consiglio, qualcosa o qualcuno mi stava dando un consiglio per eh, eh, dirmi guarda che sta provando terrore avvisalo, avvertilo che eh, non è nulla, che eh, era come se mi incitava a tirargli su il morale e io sono eh, basita perché per quanto eh, io stessa lascio come ipotesi ultima il fantasma il chiamatelo come, lo vede, come volete eh, davanti a certe stranezze coincidenze mm, mi devo bloccare mi devo fermare e eh, devo essere Uh, devo accettare il fatto che non sono in grado di uh, potermi dare una spiegazione uh, molto probabilmente perché non ho i mezzi uh, non ho i mezzi per farlo né uh, tecnologici e, uh, né um, evolutivi uh, a livello di uh, piano energetico Mm, per ora so rimarranno dei fenomeni inspiegabili, magari non è detto che tra qualche anno eh, quando magari av avremo magari eh, da sfruttare tecnologia innovativa e eh, noi stessi saremo magari, avremo raggiunto un livello eh, energetico più evoluto, tutto questo non si possa spiegare. Vi ricordo che mercoledì alle ore 21.30 ci sarà la nostra prima live insieme. Faremo quattro chiacchiere, mi potete fare anche delle domande e io risponderò volentieri. Un grosso bacio a tutti e ciao alla prossima. Kere, hai finito di registrare qua? Allora, eh, ringrazio tutti quelli che ogni volta fanno i complimenti, che scrivono nei commenti ciao Ale, che mi salutano, che mi incitano. Continuate così, che se saremo in tanti riusciremo a rubargli il canale a Teresa. Allora, eh? Cos'è che stai facendo? Niente, volevo fare la... il selfie con Lucy. <ride> no. Bella, no? Sì, si registrato. Niente.